Ciao, sono Chiara, lavoro in Delta 3. Delta 3 è una realtà internazionale nata a Torino nel 1986, quindi un po' vecchiotta, ma che opera nello sport, nella tecnologia e nell'intrattenimento, quindi ad alto contenuto tecnologico e super innovativa. Allora, gender gap per me è una sfida personale e professionale. Eh, operiamo nel mondo dello sport, della tecnologia, siamo una realtà internazionale, abbiamo uffici non solo in Italia, ma in Inghilterra, negli Stati Uniti e in, in APAC. Operiamo in un mondo che è di fatto ad appannaggio di uomini, perché lo sport è tipicamente più apprezzato dal, dai fanciulli rispetto alle fanciulle, e eh, con tecnologie molto avanzate. È una sfida personale e professionale, perché come donna e come capo del personale mi ritrovo a eh, dover ricercare eh, una diversità di professionisti eh, all'interno delle squadre perché è solo attraverso la diversità che riusciamo a contribuire, a generare valore per i nostri clienti ed è complicatissimo riuscire a trovare, sul, in particolare in Italia e nei paesi di derivazione latina rispetto agli anglosassoni, persone, donne, professioniste che operino nel mondo della tecnologia, siano esse sviluppatrici, project manager, eccetera. Confrontandomi con le altre realtà che gestisco come capo del personale all'interno di Delta 3 mi sono accorta che negli Stati Uniti e in UK il fenomeno è un po' diverso rispetto a quello che possiamo osservare in Italia, in Francia, in Svizzera. Le ragazze fin da tenera età sono in qualche modo più incentivate a prendere una direzione che sia affine ai loro desiderata e sono meno connotati i mestieri maschili, i mestieri femminili, discipline eh, di, di studio eh, maschili o femminile. In Italia eh, siamo un po' indietro in questo, in questo senso, è una sfida professionale eh, nella misura in cui la contaminazione positiva che l'esperienza internazionale ci, ci consente di avere, la stiamo riportando in Italia, lavoriamo attivamente nell'includere eh, donne eh, non solo all'estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra in particolare, ma anche in Italia. Basti pensare che a livello di eh, forza lavoro complessiva che noi abbiamo in azienda, oggi il 20% è composto da donne e il 59% di queste donne ha ruoli di coordinamento di gestione. Quindi per noi è un valore, un valore che va al di là eh, di quello che possiamo come singoli individui eh, ritenere importante in termini di inclusione, ma anche un valore di business, di eh, posizionamento dell'azienda e di qualità del servizio che offre ai, ai propri clienti. 59% di queste eh, donne che operano a livello di responsabilità, eh, anche in Italia, non solo negli Stati Uniti e in Inghilterra, è prevalentemente su ruoli di gestione dei progetti, dove la conoscenza e la competenza da un punto di vista tecnico e tecnologico ha una sua rilevanza eh, e dove abbiamo potuto sperimentare che la capacità di gestione di lavoro in contesti multiculturali e diversificati, eh, gestita da una donna, ha eh, comunque un risultato, una capacità di amalgamare aspetti diversi decisamente eh, superiore. Vorremmo e stiamo attivamente eh, lavorando a colmare nel colmare il gender gap da un punto di vista verticale tecnologico, quindi avere molti più sviluppatori donne, molte più persone che parlano di tecnologia, operano di tecnologia, operando noi in un mondo di tecnologia molto spinta e molto avanzata, evidentemente questo è ancora più, più complicato, un conto è fare... Information technology in una realtà eh, manufacturing, un conto e farla in un contesto eh, dove tutto evolve molto rapidamente e dove gli eventi che sono i principali eventi mondiali di sport, le olimpiadi, coppa del mondo di calcio, ATP per il tennis e via dicendo, sono eventi live. Quindi il livello di sofisticazione, di attenzione, di preparazione dei nostri tecnici deve essere eh, assolutamente eh, di livello. Stiamo lavorando attivamente includendo eh, via via più, più donne, un 25% per cento delle assunzioni dello scorso anno hanno riguardato profili di donne all'interno del, del nostro gruppo, quindi c'è comunque una costante crescita. Stiamo partecipando a una serie di eventi, attivamente collaborando, e questo ne, ne è un esempio. E la volontà di continuare a eh, investire, e ad informare e ad aiutare eh, giovani studentesse e professioniste nel comprendere che tutto è possibile e che è nelle loro mani e hanno la facoltà di scegliere una professione e di operare eh, con soddisfazione e successo in un ambito che eh, sulla carta eh, sembra essere solo ad appannaggio maschile, è uno dei nostri intenti e obiettivi principali.